Volevo fare un video <ride> introduttivo mega figo ma ha iniziato a piovere Quindi ragazzi questo sarà il mio video, il mio video con Guarda cui farò un tour moltissima. con un sacco di voi <ride> <ride> E siete venuti in questo tour fantastico che ho fatto io Beh, e Mandaka mangaka, Ciao ragazzi, allora adesso siamo andati con mangaka al Shinjuku Gyoen che è pieno di Sakura, come potete vedere è bellissimo E niente, cosa ne pensi? Stupendo, stu veramente stupendo Wow ragazzi è bellissimo Adesso... Poi la cosa bella è che in questo parco fioriscono da tutti i momenti me? diversi Per cui quando venite in questo periodo trovate o dei ciliegi e degli altri Quindi è bellissimo Ora esatto. noi siamo in periodo da... intermedio dove ce ne sono di più Sì Però per due stupendo. mesi durano, per due mesi C'è anche sì. una serra qui in questo parco In realtà in questo parco ve l'ho già portato l'anno scorso Quindi perché stare qui a rigirare il video quando posso godermi <ride> questi fiori Vi lascio un pezzo del video dell'anno scorso Buona visione No scherzo ve lo faccio anche quest'anno Wow Che meraviglia Guardate che spettacolo oggi Questi fiori Allora gli ho appena fatto vedere a Mangaka Questa mia foto oggettivamente Abbastanza pigherriva. E lui no, mi sono dice Sono sicuro che sia fatta col green screen perché sono tutte identiche Non è vero, e guarda, guarda che, che io sono Tranquillamente mettere solo il suo livello con la faccia e poi appiccicare dietro tutte le cose finte Sai che però non è una brutta idea Guardate i petali che cadono Adesso corriamo, se no praticamente diventiamo Biccia Biccia, ovvero Nizi, Nizi. Guardate qua tutta la folla di gente che si ripara dalla pioggia, ma noi anche. Mangaka, mangaka, ma mi stavo chiedendo, ma se muoio, morirò in un fantasma e indosserò l'outfit, sempre lo stesso outfit. Quindi io ti avrò sempre addosso il tuo merchandise. Perfetto, perfetto Seba. Voglio un po' di royalty. Giro non mi sta pagando per dirlo. Però, se mi paghi posso esagerare. È veramente bella questa maglia di Mangaka 96. Voi lo leggete il 96? Ragazzi, e dopo aver ricostruito la foto di Kimi no Nawa, possiamo non ricostruire quella del giardino delle parole? Dobbiamo riprodurre questa scena. Allora, io farò il tipo la tipa. E eh? facciamo tutti e sì, due. E faccio sempre la tipa, fai. E faccio sempre la gnocca, Ok. Cioè, tu hai messo questa foto su Instastory e... Eh? Hanno indovinato subito qual era, il parco del Giardino delle Parole, cioè... Wow, ma siete troppo forti. Quindi ragazzi, volevo riprendere semplicemente Sakura, però che è successo? Che praticamente Seba c'è le sue fisse per le riprese, per cui... Dobbiamo stare qui e mi ma si è appena scaricato avevo, ma il la, telefono mia, la, Ai miei follow non non ah. interessano i tuoi punti neri Siamo qui nel parco del giardino delle parole Lo Shinjuku Ghione con questo sole che, eh, che mi rimbalza via. in faccia e Non mi permette di avere gli occhi aperti Forse inquadrava anche un po' troppo in alto Però è veramente bellissimo Continua la nostra No era quello là c'è qualcosa in mezzo, ci siamo sbagliati, davvero? Sì, <ride> per davvero sì. ragazzi. Allora, due ore non che fare. siamo lì a fare la foto lì e ho detto, e ma guarda che questo. E non era quello, ma vaffanculo. Eh, e alla fine abbiamo scoperto che era questo. Mannaggia, vabbè. Comunque noi useremo la foto dell'altro a sto punto Ragazzi Allora la tipa si sta facendo Un selfie e il tipo Le sta facendo le foto a sua insaputa E il cespugno le divide Guarda. Ragazzi <ride> Sembra quasi Mi è nascosto benissimo però Cioè è bellissimo sta scena Noi vediamo tutto ma in realtà lei non vede lui e lui dietro <ride> cioè, ci lei, lei non sa di essere fotografata da Bene <ride> Ragazzi non so Lui è tutto molto strano Ragazzi non lo so qualcuno vi spiega Ragazzi sono tipo sommerso dai Sakura Guardate che meraviglia Wow Ragazzi guardate che spettacolo È veramente bellissimo Ecco che è arrivato un po' di sushi da Midori, mamma mia. Guardate quanto ce n'è, sembra buonissimo. Wow. Ragazzi, guardate che cosa è arrivato, questo tris di salmone che sembra buonissimo. Allora ragazzi, ciao, ciao, ciao. mangaka. Ciao. Cosa vuoi fare oggi? Continuare a dormire. Vuoi stendere a kamakura? Continuare a dormire. <ride> buongiorno principessa no, dai via, andiamo, andiamo, andiamo andiamo andiamo andiamo a colazione dopo, eh! dopo. Eh! Se dai siamo in ritardo sono già le sette e mezza Arrivo. chi mi vorrebbe come sveglia personale scrivetelo nei commenti comunque buongiorno a tutti ragazzi oggi stiamo andando a kamakura saluta Ragazzi stiamo andando a Kamakura, guardate che facce felici! Il treno pullula di gente! Mangaka deve andare in bagno! Siamo adesso davanti al Tsurugaoka Hachiman, che è questo santuario bellissimo che c'è a Kamakura, che dovete assolutamente vedere! Ciao ragazzi, oggi mi trovo a Kamakura e più precisamente stiamo per andare in un santuario che adoro che è il santuario di Tsurugaoka Hachiman, che è il santuario che è dedicato all'imperatore Oji che poi hanno poi soprannominato quando l'hanno fatto diventare un kami, ovvero una divinità Hachiman proprio, che sarebbe il dio della guerra piuttosto che il dio dei, dei samurai anche No. Li ha dedicato a sua madre no, no. e anche a sua moglie ci sarà la cerimonia che è la stessa cerimonia che io ho fatto io a Kyushu sapete quella con la candela e si fa anche qui e sarà penso molto simile questo prima era un jinguji quindi era metà un tempio e metà un santuario quindi qui c'erano i due Nyo che sarebbero quelle due sai quei okay. due guardiani che si vedono sì, nei sì, templi sì, buddisti mentre dopo la Meiji Dai che aveva queste policy che bisognava distinguere tra lo shintoismo e il buddismo sono stati sì, dati in un altro tempio e ragazzi Voglio dirvi un piccolo fatto storico legato a questo santuario Che ha visto nel 1200 circa l'omicidio di Sanetomo Che l'hanno ucciso qui, l'ha ucciso suo nipote per poter diventare lui stesso uno shugun Poi però l'hanno arrestato poche ore dopo Anche se questo ha segnato la fine della dinastia Seiwa Kenji Guardate che carino, c'è uno scoiattolino qui sopra Che si sta mangiando i sakura Mannaggia è arrivato il pranzo guardate che cosa abbiamo qui mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. e ci sono anche i ravioli una crocchette la zuppa di miso il riso ma guardate che enormi ci sono tutti questi falchi che ci stanno per assalire ragazzi siamo oh mio dio oh mio dio L'invasione! L'invasione! Ragazzi sono al mare! Felicità, felicità, felicità! Yeah. <ride> Guardate come siamo tutti allegri! Allora, che dire? Ci stiamo divertendo un sacco, siamo andati nel mare di Kamakura e niente, che dire? Siamo stati aggrediti da corvi, palchi e forse aquile? Però adesso ci spostiamo e andiamo a vedere il grande Buddha. Sono anche preso un espresso, proprio un mini mini mini espresso. Che hai gradito molto, vero? L'espresso buonissimo. buonissimo, buonissimo. Eh. Sì, migliore. Migliore. <ride> migliore di Kamakura probabilmente. <ride> e vabbè. Ragazzi, adesso stiamo per andare in un santuario un po' così disperso vicino al Buddha di Kamakura. E niente, vediamo com'è Stiamo salendo, ci sono tanti tanti gradini Chi non ha Kimi non ha Eh, è al contrario Ok Quassù si vede addirittura il mare Guardate che meraviglia Ragazzi, guardate che pranzetto con la soba E mangaka 96 Mmm ti sta piacendo Kamakura? Molto molto bella Adesso poi andiamo a vedere anche il grande Buddha Cos'è? Non è un po' molle? Eh ma perché questo è quando è riposato Ah ok. Il camberone ormai è lesso, diciamo. E guardate che cosa è arrivato. Anche un buonissimo gelato al matcha. Mm. Guardate che bello! Siamo arrivati finalmente al grande Buddha. È enorme, soltanto l'orecchio è alto quanto mangaka. E ragazzi, dovete sapere che questa statua non è sempre stata all'aperto, ma il tempio in legno che l'ha custodita è stato distrutto dallo tsunami che è avvenuto in seguito al terremoto di Nankai del 1498. Vero che è buona! Mm. Qui ci siamo presi una croissant al caramello con la forma del taiyaki Invece la nostra Mara si è presa un gelato al matcha Un taiyaki al gusto cioccolato Non vedo l'ora di assaggiarlo Ma Insieme siamo... a mangaka lo condivido. Sì, sì, lo condivido con mangaka sì, Guardate dai. quanto è buono mm. Bellissimo Ragazzi siamo a cena Il cuoricino. Cos'è che bisogna dire? Dai Yeah, yeah. Oh wow. La la è... Q, Q, Q, Q. Questa è l'ultima cena Aspetta Vabbè. Ho, ho un corpo togliate. purtroppo Quindi sì. non puoi sì. Allora sapete il teceteche che cos'è? È una specie di leggenda metropolitana Praticamente è Sta donna che è stata tagliata Può essere anche un uomo in realtà Che è stata tagliata a metà da un treno E adesso quando si muove fa Giuro Ragazzi volete la pizza all'omelette? Sì. Sì. Dai, mettiamo sta pizza all'omelette no, no, no. Volete anche voi? Ne prendiamo due? Prendiamo due pizza all'omelette sì. Ragazzi, è arrivato il momento di assaggiare la pizza con l'uovo Onsen Questo è non un senta mago Sapete che cosa non un senta mago? tamago? È quello che è andato alle terme? Sì. sì, no Ragazzi, da bravo italiano Fa onore alla nostra bandiera no, no. Buona, proprio con il pezzo bruciato. Cioè, guarda come se lo gusta. No, no, no. No ragazzi sta per finire il gioco tu facciamo la foto ciao